Mador Sostegno a Famiglie e Fragilità Arrivano 26 nuovi assistenti sociali Le assunzioni rafforzeranno i servizi dei municipi di Roma L'obiettivo è assicurare un sostegno alle famiglie e alle persone con particolari fragilità Con i nuovi assistenti sociali il Campidoglio punta a migliorare la qualità dei servizi territoriali con una particolare attenzione alle periferie Piazzale Appio cambia molto. Dopo sei anni sono stati rimossi i cantieri metro di via Appianuova nel quartier San Giovanni. I lavori erano iniziati nel 2011 per la realizzazione della nuova stazione della metro C. Presto verrà ripristinata anche la corsia preferenziale per i bus con benefici per il trasporto pubblico locale. Riapre il mercato di Teodoro con prodotti di qualità a chilometro zero. Al circo massimo torna il Farmer Market con 68 aziende agricole che esporranno i loro prodotti. Presenti anche imprese provenienti dalle aree terremotate di Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria. Il mercato sarà gestito da Campagna Amica che ha partecipato ad un bando pubblico di Roma Capitale. Nella struttura completamente rinnovata anche un angolo per consumare i prodotti. Centinaia di ragazzi alle scuole di Roma hanno partecipato alla giornata dello sport paralimpico organizzata nel porto di Ostia. Gli studenti hanno preso parte alle attività organizzate lungo la passeggiata del porto turistico ed assistito a partire di basket in carrozzina, sitting volley, judo, nuoto e numerose altre discipline.